Sono arrabbiato. Settimana scorsa, nell'ultimo video di FK Storia abbiamo ripercorso la storia di Windows. Non solo dal punto di vista dello sviluppo, ma anche dal punto di vista dell'impatto che ha avuto sulla società. Tuttavia, un altro impatto sociale che Windows ha avuto è il seguente. Ma dove minchè è finito Windows 9? Francamente non mi ero mai posto il problema. Cioè, sapevo che mancava, ma io ho sempre fatto... Mi... Tuttavia l'altro giovane parlavo con un amico e dopo aver scoperto che fine ha fatto Mi è letteralmente esploso il cervello Ho avuto il fiato pesante e francamente era qualcosa che non avrei voluto sapere E quindi se vi interessa che fine ha fatto Windows 9 Lo vediamo dopo la sigla Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under The Hood Io sono Valerio e oggi rispondo alla domanda Ma dove minchia è finito Windows 9? Ma prima di cominciare, se siete nuovi o di ritorno iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati con i contenuti che porto su questo canale e inoltre se questo video vi piace lasciate un pollice su lasciate un commento lì sotto nella barra dei commenti e quindi adesso andiamo a vedere dove è finito Windows 9. Windows ha avuto un sistema di nomi piuttosto altadelante. Le prime versioni erano numeriche, Windows 1, 2, 3.1, 3.11, classiche. Poi si passò a quelle degli anni, con Windows 95, 98, Windows Mi, per la famiglia 9X. Invece, per la famiglia NT, si passò da versioni numeriche a usare gli anni tipo Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 e così via. Non ci dilunghiamo molto. Ma quando le famiglie 9X e NT si sono combinate e furono rilasciati sistemi operativi Windows basati sul kernel NT, anche per il mercato consumer, ecco che i nomi delle versioni di Windows diventano più eclettiche. Abbiamo infatti Windows XP che sta per Experience. Ma esperienza di che? Di fare schermate blu? Poi abbiamo il filosofico Windows Vista che, secondo quanto dichiarato da Microsoft stessa, alla fine della giornata quello che provi a fare è quello di avere il tuo punto di vista personale. Secondo alcune indiscrizioni mai confermate da Microsoft, le prime due lettere di vista sono B i che rappresentano il numero 6 in romano. In che senso? Dopodiché Microsoft ritorna all'origine, e ritorna utilizzando il numero di versioni per sistemi operativi Windows destinati al mercato consumer. Infatti abbiamo Windows 7, Windows 8 e addirittura anche 8.1. Dopodiché c'è il vuoto. E dopo il vuoto saltò fuori Windows 10 e successivamente Windows 11. Ora, forse molti non sanno che i nomi dati a Windows sono nomi di marketing. Quello che realmente conta è la versione del kernel se andiamo a vedere la cronistoria dei sistemi operativi NT, vediamo che a partire da Windows 3.1 vediamo che la versione del kernel parte dal numero 3.1 che in qualche modo ha senso se avete visto il video della settimana scorsa. Questo qua. Windows XP ha versione del kernel 5.1 quindi fortemente basato, come vedete qua a schermo, su quello di Windows 2000. Windows Vista è una major release del kernel e ha una versione 6. Windows 7 corrisponde alla versione del kernel 6.1, Windows 8 a 6.2 e Windows 10 versione 10. Ma che cazzo! E dove stanno le versioni del kernel 7, 8 e 9? Allora, qui ci sono non pochi vuoti da colmare e quindi iniziamo col nome del marketing. Per rispondere alla domanda che ho posto all'inizio di questo video Ma dove minchia è finito Windows 9? Windows 9 in realtà c'è è che semplicemente lo hanno chiamato Windows 8.1 8 più 1 fa 9 Ma perché non lo hanno semplicemente chiamato Windows 9? In realtà esistono due risposte a questa domanda Quella ufficiale e quella ufficiosa Quella ufficiale di Microsoft è stata semplicemente non sarebbe stato corretto chiamarlo Windows 9. Ma perché? Beh, ci è venuto così. Ma che razza di risposta è? Quando ci sono risposte lacunose, ovviamente ci pensa. Reddit a rispondere. Infatti, secondo questo redditor presunto sviluppatore di Microsoft, che sostiene una versione completamente diversa, tutti quei programmi che si comportano diversamente in base alla versione del sistema operativo, potrebbero avere una linea di codice come quella che state vedendo a schermo. E vede che, se la versione inizia con Windows 9, poteva creare confusione con gli altri operativi precedentemente rilasciati da Microsoft, tipo Windows 95 e Windows 98. Quindi, per non fare confusione con 95 e 98, non hanno creato Windows 9. Tuttavia, questo non risponde alla domanda che ci siamo posti successivamente. Ma perché le versioni del kernel passano da 6 a 10? Beh, io non l'ho trovata questa risposta, tuttavia io mi sono dato una risposta da solo, cioè secondo me avere il kernel versione 7, 8 e 9 poteva creare confusione con Windows 7, Windows 8 e Windows 95 e 98, quello che è. Benissimo, Pinguini, non so se voi vi eravate mai chiesti perché non esisteva Windows 9. Io sinceramente non sapevo tutto quello che vi ho raccontato oggi e ingenuamente pensavo che fosse stata una manovra di marketing di Microsoft per contrastare OS X di Apple perché la X, il numero romano, è 10. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se sapete altre teorie a riguardo. Io come al solito vi ringrazio per aver ascoltato fino a questo punto e vi rimando agli altri video che porto su questo canale, in particolare quelli di FK Under The Hood e quindi... Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Gil.